Michael Joseph Jackson era un cantante e autore di canzoni statunitense, un'icona della cultura pop che ha raggiunto vendite elevate, cifre e diversi premi, che lo hanno nominato poi come il re del pop. È nato il 29 agosto 1958 a Gary, Chicago. Era l'ottavo figlio in una famiglia di 10 bambini. I suoi genitori erano Joy Jackson e Katherine Esther Scuse. Michael dimostrò di avere una grande voce sin da quando era un ragazzino. Michael con i suoi fratelli forma i Jackson 5. Sotto la stretta gestione del loro papà, la band cresce passo dopo passo. Il gruppo ottiene un successo incredibile. Nel 1965 vincono un concorso di talenti. Registrano anche i loro primi singoli. Nel 1969 firmano per Morton. Con loro pubblicano fino a 10 album in 6 anni e i loro primi 4 singoli realizzati sono al primo posto nelle liste di vendita. L'intera famiglia si trasferisce in una grande casa in California e Michael inizia a distinguersi come solista. Fu in quegli anni che escono i suoi primi CD da solista con la Moton. Nel 1975 i Jackson 5 firmano per Epic. Così inizia una nuova fase della loro carriera. Cambiano poi il nome in The Jacksons, Hanno pubblicato altri album tra il 1976 e il 1984, con Michael come autore principale. Per quanto riguarda solo Michael, ha debuttato in film nel 1978 con il musical The Wids, a revisione moderna di Il Mago di Oz. Durante le riprese Michael rafforza i legami con Quincy Jones, l'autore della colonna sonora, che era interessato a produrre il suo nuovo CD. L'anno dopo pubblicano Off The Wall, un album più maturo dei precedenti, che includeva canzoni scritte da Sammy Wonder e Paul McCartney. Diventa un grande successo, ma questo successo è in realtà piccolo rispetto a quello del suo prossimo album, Thriller, la bomba della sua carriera. Nello stesso anno si esibisce per commemorare il venticinquesimo anniversario della Motown. un concerto registrato dal vivo dove Michael esibisce Billie Jean e mostra al mondo intero per la prima volta la sua famosa danza, Moonwalk. Negli anni successivi Michael, a parte distinguendosi con le sue vendite, si distingue anche con il suo lavoro umanitario ottenendo insieme diversi artisti per registrare la canzone We Are The World. I guadagni che ne hanno ricavato erano destinati ad alleggerire la fame in Etiopia. Michael pubblica la sua prima autobiografia, Moonwalk, il più venduto libro dell'anno negli Stati Uniti. Nel 1991 pubblica l'album Dangerous, che conteneva altri classici. Nel 1996 sorprende tutti sposandosi con la sua infermiera personale, Debbie Rowe, con la quale avrebbe i suoi primi due figli, Prince Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Michael Catherine Jackson. La coppia divorzia subito dopo, nel 1999, e rinuncia alla custodia dei bambini. Dopo una serie di concerti, per Michael inizia un periodo di silenzio di otto anni. Torna nel 2009 con un tour chiamato This Is It, ma alla fine il tour viene cancellato alcuni mesi prima dell'inizio. Michael inaspettatamente muore. Il 25 giugno 2009, mentre era nella sua villa, soffre di insufficienza cardiorespiratoria e i medici non riescono a fare nulla per salvarlo fu sepolto nel cimitero di Forest Lawn a Los Angeles dopo la trasmissione di un funerale in tv e guardato da oltre 2500 milioni di persone con la sua morte prematura all'età di 50 anni ha lasciato una vita piena di classici in dati di vendita di musica e dischi oggi Michael non c'è ma la sua musica continuerà ad accompagnare noi per sempre